Questa è la mia prima volta al Freelance Camp, e sono molto contenta e mi aspetto di trovare delle persone con cui fare rete e collaborare e magari anche dei buoni amici, perché no? Eh, cosa ci aspettiamo da questa giornata Mattia, il tuo secondo Freelance Camp? Io ho tanta ansia perché mi <ride> ho detto... Sono qui per la prima volta, sono molto curiosa soprattutto e mi aspetto di incontrare delle persone che, che lavorano con molto entusiasmo e quindi con cui fare amicizia anche. Cosa mi aspetto? Mi aspetto un po' di spunti da, da portare a casa su cui lavorare, insomma. E... Di acquisire nuove competenze e di fare un po' di networking e conoscere colleghi freelance. A ricevere stimoli nuovi fondamentalmente dal confronto con le altre persone anche perché ho detto che ci saranno degli interventi che mi interessano particolarmente dei profili fiscali, di branding, eccetera. di formazione, oggi vediamo gli speech, quale nuova idea ci possono dare, e poi vediamo di fare qualche chiacchierata o qualche altro silenzio. Un'iniziativa che mi ha colpito subito, soprattutto per l'idea di poter far rete, conoscere qualcuno magari del settore in cui lavoro, magari no, e comunque stringere collaborazioni e imparare qualcosa agli altri. volta al freelance camp anche se lo conoscevo di fama diciamo lo seguivo online. Tanta condivisione. Condivisione, nuovi contatti sia professionali che umani. E un sacco di possibilità di confrontarsi scoprire cose nuove. Nuovi input, uh, nuove skill. Tanta ispirazione, carica, energia e, e conoscere altri freelance come nuovamente. Sì. La freelance camp 2019 mi porta a casa tanto entusiasmo, tante cose interessanti che ho scoperto, anche soluzioni per il mio lavoro e spunti innovativi, non solo per la vita professionale ma anche personale. Come le altre edizioni mi sento arricchita e felice di esserci stata. È sicuramente è sempre un'occasione per avere nuovi slanci, nuova ispirazione per progetti futuri. È stata entusiasmante, mi porto a casa un sacco di contaminazioni, un sacco di voglia di crescere perché ho respirato l'energia e la voglia di crescere degli altri, mi porto anche a casa degli strumenti che devo ovviamente approfondire e ne sono grata. Sono rimasto piacevolmente sorpreso da questo, da questo evento che non conoscevo e la cosa più bella sono gli incontri. di aver finalmente partecipato di persona. Io che ho fatto questo passo da poco tempo sono riuscita a capire che non sono tra virgolette sola ma che in realtà c'è un gruppo, un trito di persone che come me stanno cercando di trovare il loro posto in questo, in questo mondo di, di freelance. tantissimo eh, se posso racchiuderlo in una Passiamo. sola parola l'inclusività. Non sono un freelance, sto guardando, sto, mi sto muovendo per e sicuramente tanti, tanti spunti interessanti e, insomma, ci vedremo anche al prossimo sicuramente, magari da freelance.